Oggi torniamo a parlare di una novità interessante, è di Hisense, arriva quindi dalla Cina, si chiama C30, meglio conosciuto come The Rock. Ah! Questo è un prodotto che vi mostro immediatamente, ha una caratteristica peculiare eh, particolare, cioè il fatto di eh, avere una certificazione eh, IP68, quindi eh, vuol dire una struttura eh, rinforzata tra l'altro e una resistenza a acqua e polvere superiore eh, alla media. Se diamo un occhio alla scatola alla confezione abbiamo all'interno oltre alla struttura già bella rinforzata del telefono anche una cover in silicone queste secondo me sono tra le migliori in assoluto perché comunque non alterano più di tanto diciamo l'aspetto del telefono ma danno una grandissima protezione e poi carica batterie cavo e cuffie vedete in questi casi io mh, devo dire quando provo il telefono ormai non tiro più neanche fuori queste cose perché insomma ne avrò decine a casa allora il eh, telefono in sé. Diciamo che le caratteristiche tecniche per questo oggetto che trovate sul mercato eh, intorno ai 250-260 euro non sono sicuramente eh, quelle che probabilmente vi faranno eh, scegliere di acquistarlo, credo che il vero elemento di differenziazione eh, sia la caratteristica della certificazione IP68, no? certificato per acqua e polvere, tra l'altro una struttura eh, anche rinforzata e se la guardiamo da vicino tra l'altro eh, una struttura anche eh, carina, no? vedete eh, sul retro una trama che richiama eh, alcuni Blackberry di un po' di tempo fa, c'era anche un eh, Motorola, un modello di Motorola che eh, aveva questo eh, genere di trama poi sulla parte invece diciamo di profilo c'è questa zigrinatura sulla parte superiore e inferiore che dovrebbe essenzialmente insomma, dare un grip eh, maggiore e poi sulla parte laterale invece eh, un profilo con eh, diciamo un colore rame dorato eh, che, che spicca molto secondo me sul eh, nero diciamo che insomma non è esattamente eh, la scelta più di eh, mio gusto dal punto di vista eh, estetico. Eh, proprio per l'estetica allora vi faccio notare eh, attacco per le cuffie da eh, 3 mm e mezzo su questo lato il pulsante di accensione il bilanciere del volume che sapete per noi si chiama sempre e solo eh, volume rocker il tasto dedicato per la fotocamera che insomma è una scelta piuttosto bizzarra no? nel senso originale perché a parte sony sono pochissime eh, le, sono pochissimi produttori eh, che scelgono di averlo nulla su questo lato quasi invisibile il cassettino che vi permette di eh, inserire eh, due nano sim o una nano sim con una eh, micro sd vedete anche qui le chiusure con eh, questi diciamo tema con questo colore rame oro che insomma non è esattamente eh, di mio grandissimo gusto però tutto sommato insomma qualcuno potrebbe anche eh, piacere eh, il telefono eh, diciamo che per eh, avere un display da 5,2 eh, pollici ha una dimensione piuttosto generosa sì lo so, sto confrontando 250 eh, euro con eh, più di 800 però è curioso insomma vedere questo eh, dettaglio no? eh, eh, The Rock è da... Eh, aspettate che... Chiudiamo, The Rock è da 5,2 pollici e guardate la superficie totale è superiore a quella da 5,8 del Galaxy S8. Poi sappiamo che il Galaxy S8 ha una ratio da 18,5 noni e invece qui siamo ai 16 noni tradizionali. Caratteristiche tecniche, allora diamo un attimo un occhio ancora da vicino a questo telefono che insomma diciamo tutto sommato è un... Una specie di calamita per le ditate, ma una fotocamera molto molto eh, semplice questo eh, menu che vedete con lo scorrimento in questa parte eh, ci ricorda qualcosa no? probabilmente quello di eh, iPhone anche questo tastone che eh, diventa rosso per fare i video e bianco per le fotografie diciamo che è qualcosa che abbiamo eh, già visto avete eh, molte possibilità di eh, un, diciamo selezione del funzionamento della fotocamera vedete che potete anche eh, farla diventare un eh, lettore di eh, codice a barre o di QR code eh, potete scegliere eh, scegliere di far scattare la foto quando eh, essenzialmente eh, fate il sorriso avete la possibilità di eh, fare uno screen capture insomma sono davvero eh, molte le modalità di utilizzo di una eh, fotocamera eh, che tutto sommato è di buon livello quando c'è molta luminosità diciamo che non è eh, il massimo invece quando eh, la luminosità va eh, a scendere eh, batteria a di 3000 mAh è una batteria non rimovibile non la potete eh, raggiungere in pratica non potete essenzialmente cambiarla eh, avete 3 giga eh, di RAM e come processore lo Snapdragon 430 questa è la ragione per cui vi ho detto probabilmente non sceglierete questo telefono per eh, la parte tecnica vi porto ancora una volta sul eh, display ehm, vediamo un attimo allora chiudiamo eh, vedete eh, tutto sommato la reattività buona ma non eh, esagerata no? Apriamo eh, la navigazione. Vedete un eh, buon livello eh, di, eh, di qualità a livello proprio di apertura dell'applicazione. Eh, mm. Vediamo un attimo. Adesso purtroppo insomma, ci sono le notizie, eh, sto registrando nel giorno successivo eh, purtroppo alla vicenda di Manchester, quindi queste sono le prime notizie che eh, appaiono. Aspettiamo un secondo eh, che eh, la eh, prima pagina di Corriere.it eh, si faccia vedere, che sia completato il caricamento. Vedete qui in questo momento siamo collegati comunque eh, alla rete wifi. Completato il collegamento, vedete Snapdragon 430, eh, tutto sommato eh, gestisce con una discreta velocità, ogni tanto qualche imprecisione, però insomma non si può pretendere. Tantissimo. Uh, Hisense sceglie touchpad come uh, tastiera è una delle tastiere che mi piacciono di meno nel mondo Android però poco male perché lo sapete che eh, le tastiere nel mondo di Android potete cambiarle come volete io sono tornato ad utilizzare SwiftKey eh, come eh, la migliore tastiera del mondo Android superiore secondo me anche eh, a quella di eh, Microsoft eh, la scelta invece eh, di Hisense è quella di Touchpal vi faccio sentire anche velocemente se riusciamo eh, a sentirlo grazie al collegamento a rete che è sempre eh, problematico eh, qui eh, da noi vorrei farvi sentire lo streaming di Radio Number One per eh, sentire l'audio eh, eccolo vedete un audio molto forte eh, stereo tra l'altro vedete ecco, ecco spegniamolo perché altrimenti eh, YouTube ci cappa, vedete un eh, audio eh, stereo con un volume molto alto con una definizione del suono che tutto sommato è così così allora vi ho detto dunque snapdragon 430 3 giga di ram 3000 mAh di batteria 5,2 pollici eh, di eh, display 5 megapixel la fotocamera frontale che è così così eh, 16 megapixel invece per la fotocamera posteriore aspettate che vado a vedere è eh, inutile che faccia finta sì 16 megapixel non mi faccia finta di ricordarmelo la memoria cioè io almeno ho il coraggio di farvi vedere che leggo i dettagli eh, eh, 16 megapixel per la eh, fotocamera buona qualità quando eh, si fanno foto eh, con molta luce, quando invece eh, scende un po' la luminosità il rumore prende un po' il eh, sopravvento, però come vi ho detto eh, secondo me per The Rock la caratteristica principale è quella della certificazione eh, IP68, costa 250-260 euro più o meno eh, online, se vi serve un telefono resistente soprattutto magari dovete fare lavori in cui rischiate il contatto con l'acqua, può essere una scelta eh, giusta. Eh, ISIS C30 Rock <totiposite>